Storytime, Evoluzione Radio Io sono Stefano e oggi sono in compagnia di Eugenio, Giovanni e Matteo che ci parlano della loro attività. La Pinta è una barca che abbiamo ristrutturato in tre amici sul Lago Maggiore sei anni fa. È una barca grossa di 10 metri che porta fino a 20 persone. Fatto questi lavori quando abbiamo finito e la barca finalmente è arrivata nel lago a poter navigare, eravamo già in 15-16 perché tanta gente ci ha aiutato a renderla quella che è oggi. Cosa c'è intorno alla pinta? T tante realtà una è nata intorno a Roberto uno dei nostri soci fondatori gran appassionato di pesca poi Paolo che ha guidato Battelli per 25 anni sul Lago Maggiore e poi io che mi occupo di ambiente di natura e di video di fotografia, di immagini sono nati tantissimi progetti musica, abbiamo usato la barca come palco musicale facciamo eventi di ogni tipo ripopolamenti, portiamo i bambini a cercare di educarli nei confronti dell'ambiente, per arrivare diciamo, già un po' al, al succo del discorso noi creiamo degli incubatoi naturali all'interno del lago posizionati a 9 metri per facilitare la riproduzione del pesce persico. Qui c'è tutta una storia molto lunga che poi magari Giovanni appunto approfondirà meglio. E qual è il nostro grande successo maggiore? Abbiamo realizzato una webcam attiva 24 ore su 24, visibile per tutti liberamente su YouTube, dove chiunque può collegarsi in qualsiasi momento e vedere cosa succede nei nostri incubatori. Riguardante questo argomento ti Presento Giovanni che è il nostro zoologo. Parliamo di un progetto che è questo progetto incubatorio naturale che è nato ponendo appunto sott'acqua delle fascine riunite diciamo in legnaie e abbiamo osservato questa situazione, abbiamo avuto dei risultati ma poi incuriositi soprattutto dal fatto di riuscire a svelare il meccanismo di riproduzione del pesce persico, abbiamo deciso di mettere questa telecamera sott'acqua. Questa telecamera è in funzione da diversi mesi, cioè da marzo dell'anno scorso. La cosa che ci ha stupito invece è stata quella di eh, verificare che le cose non stanno come apparivano, diciamo facendo le immersioni, ma eh, c'è una quantità di animali che girano e in orbitano intorno a queste eh, mucchi di legna, diciamo, che ci ha impressionato. Si è creata proprio una vera comunità al di là del pesce persico dai microrganismi ai vertebrati superiori a eh, uccelli che vanno a predare all'interno di questa situazione addirittura bisce d'acqua che sono andate a 9 metri di profondità a predare perché abbiamo una documentazione visiva perché noi registriamo quello che succede e selezioniamo, diciamo, le parti che ci interessano. Quindi abbiamo eh, praticamente scoperto che ciò che noi pensavamo prima di mettere la telecamera in realtà eh, vedevamo un centesimo di quello che succede realmente e quindi questa cosa qua ha stimolato tantissimo. Grazie al progetto ci hanno invitato, ad esempio, prossimamente eh, saremo intervistati eh, su Gheo il 3 di gennaio e proprio su questo, su questo progetto perché è un progetto innovativo e forse la prima volta in italia che eh, si va a spiare quello che noi diciamo il mondo che gli altri non vedono la pinta poi si occupa di natura in, in termini più ampi noi abbiamo avuto l'occasione tramite questo progetto è piaciuto molto eh, di conoscere personaggi come Eugenio Manchi che è presente che sono documentaristi a livello italiano diciamo il migliore in assoluto e le, le Coppola del gruppo Foca Monaca che ci hanno appoggiato, aiutato e, e che ci hanno anche aperto, diciamo, delle, delle nuove porte. Quindi, passerei la parola a certo, assolutamente sì, io sono un po' l'amico della penultima ora, nel senso che non faccio parte strettamente dell'associazione, però quando sono stato contattato e mi hanno presentato l'iniziativa me ne sono innamorato, per cui mi sono messo a loro disposizione, un po' per curarne l'immagine con i media più importanti, eccetera, ma anche per dare magari qualche piccolo suggerimento o dargli una mano anche materialmente con le riprese, come quando per esempio è stata messa giù questa webcam subacquea, che è una cosa abbastanza particolare, perché di webcam ce ne sono tante ma subacque è forse una delle poche perlomeno nel nostro paese e allora lì c'era la necessità di far vedere tutto quello che accadeva in breve tempo allora ci siamo mossi con i droni telecamere e compagnia bella per fare questa documentazione è una bellissima iniziativa che mi ha dato anche delle idee conto di fare probabilmente in un prossimo futuro anche un documentario su di loro e su questa particolarità nel quadro di una biodiversità del lago maggiore che sta cambiando Il lago Maggiore è un bacino e un po' ne se ne parlava stamattina simpaticamente un aneurisma in quello che è il fiume Ticino che parte dalle Alpi e arriva tramite il Po fino al Mar Adriatico ecco questo allargamento che condiziona proprio la vita del Lago Maggiore loro lo stanno indagando molto bene in maniera anche molto particolare e il fatto di avere una webcam che in qualunque momento del giorno è probabilmente anche della notte con gli infrarossi si riesce a vedere tutto quello che succede, i pesci che scappano, il predatore che arriva, uno svasso, un uccello che va sott'acqua per pescare, la biscia, sono cose molto molto affascinanti. Noi adesso vi abbiamo parlato naturalmente dell'ambiente e della natura che è l'elemento che unisce di più noi tre, ma ripeto c'è anche la pesca, eventi piacevoli da, da tutti i punti di vista, feste, musica, c'è veramente di tutto e sul nostro canale YouTube, sempre dedicato alla pinta, come dicevo, trovate tutto diviso in... Ad ordinato. Diciamo. Adesso organizzerete qualche evento in programma? Eh, si comincia veramente a lavorare perché praticamente queste legnaie devono essere posate, gli incubatoi entro l'inizio di marzo e di conseguenza si comincia fisicamente a creare, a studiare, poi vorremmo far sì che la Persica, cioè la nostra telecamera, non sia più sola ma riuscire a metterle dentro due o tre. Stiamo lavorando con i comuni, con varie associazioni, stiamo cercando di recuperare i fondi necessari che è la cosa fondamentale per poter comprare queste camere, settarle perché non sono prodotti che tu compri e utilizzi il giorno dopo, sono un po' proprio tutta una creazione, un'invenzione che facciamo noi insieme appunto a Eugenio, a Lele, a Mattia Nociola a tutte le persone che ci stanno intorno per esempio anche i subacquei di Acquaviva, Belgirate, Verbagna, cioè siamo, ormai siamo diventati una squadra che conta almeno almeno un centinaio di persone nel momento in cui operiamo nella creazione degli incubatori e questo lo potete vedere nel video fatto su YouTube l'anno scorso. E una precisazione, eh, questa telecamera è totalmente autonoma, cioè noi abbiamo costruito una zattera eh, con pannelli solari, router, insomma in modo che la trasmissione da sott'acqua eh, riesca a essere mandata in giro sul web ma eh, con un'alimentazione totalmente autonoma e questa è stata una notevole complicazione perché eh, insomma non è stato semplice mettere insieme e grazie proprio a Lele Coppola che è un esperto è stato uno dei primi diciamo trappolatori fotografici in Italia e, e con un'esperienza decennale siamo riusciti a, in tempi record autofinanziandoci costruire questa camera che ci ha dato veramente molta soddisfazione chiaro, allora invito naturalmente tutti gli amici ascoltatori di Radio Storytime a seguirvi e contattarvi allora vi ringrazio di cuore per questa bella chiacchierata e vi auguro una piacevole giornata buona giornata altrettanto, ciao Storytime evoluzione radio